buongiorno professore che ci fa qui stavo osservando la situazione e vorrei porti una domanda ma proprio adesso secondo te qual è il percorso più veloce per raggiungere la ragazza in difficoltà e salvarla Beh, facile. Il percorso più breve sarà anche il più veloce, cioè quello che mi permette di raggiungere la ragazza nel minor tempo possibile. E il percorso più breve tra due punti è il segmento che li congiunge. Ne sei sicuro? Forse non stai considerando tutti i dati del problema. La velocità con cui nuoti è la stessa velocità con cui corri sulla spiaggia. No, corro più velocemente. Questo è il punto chiave. Le velocità sono diverse. Questo problema mi ricorda la legge di Snell in cui il raggio di luce percorre due mezzi con velocità differenti. Oggi parleremo di ottica, in particolar modo della legge di Snell. La legge di Snell serve a spiegare il fenomeno della rifrazione. I raggi di luce, passando dall'aria all'acqua, non proseguono in linea retta, ma si rifrangono, cioè si piegano. La formula che esprime la legge di Snell è la seguente. dove i è l'angolo di incidenza, cioè l'angolo che il raggio incidente forma con la perpendicolare, mentre l'angolo R è l'angolo di rifrazione, cioè l'angolo che il raggio rifratto forma con la perpendicolare. V1 e V2 sono le velocità con cui il raggio di luce si propaga, rispettivamente nel primo e nel secondo mezzo. Questa legge sta alla base di numerose tecnologie, occhiali, lenti a contatto, fotocamere digitali, fibra ottica, e può essere utile per risolvere problemi di ottimizzazione. Mi ricordo la legge di Snell, ma non mi è chiaro in che modo possa essere applicata a questo problema. Um, scusate, ma io nel frattempo starei negando. Potresti discutere dopo di matematica? Torno subito. Bravo, ottimo salvataggio. Ora costruiamo insieme il modello matematico. Cominciamo a rappresentare le informazioni che sappiamo. Costruisco il piano cartesiano e utilizzo due punti per indicare la posizione del bagnino e la posizione della bagnante. Il bagnino si trova ad A metri dalla riva, la ragazza sta affogando a B metri dalla riva. Siano P e Q le proiezioni del bagnino e della bagnante sulla riva. Indichiamo con C la lunghezza del segmento PQ. La distanza tra il bagnino e la ragazza è pari a D metri. Siano V1 la velocità con cui corro sulla spiaggia e V2 la velocità con cui nuoto in mare. Supponiamo che tali velocità siano costanti nei rispettivi tratti. Se facciamo variare il punto in cui il bagnino entra in mare, vengono a crearsi infiniti percorsi possibili. Il nostro obiettivo è quello di individuare il percorso che devi compiere per raggiungere nel minor tempo possibile la bagnante. Dalla cinematica sappiamo che la relazione tra il tempo t, lo spazio s e la velocità media v è s uguale v per t, da cui ricavo t uguale s fratto v. Ora considero separatamente il tratto di spiaggia e il tratto di mare in quanto le velocità sono diverse. Chiamo S1 il tratto generico di spiaggia e S2 il tratto generico di mare e siano T1 e T2 i rispettivi tempi di percorrenza in tali tratti. Posso quindi scrivere che T1 sarà uguale allo spazio percorso sulla spiaggia fratto la velocità con cui corro mentre T2 sarà uguale allo spazio percorso in mare fratto la velocità con cui nuoto. Il tempo totale necessario per raggiungere la bagnante sarà dato dalla somma dei due tempi. Qual è l'incognita del problema? Il punto in cui il bagnino deve entrare in acqua. Giusto. Come puoi fare ad inserire nel modello questa variabile? Chiamo K il punto in cui il bagnino entra in acqua e definisco X come la distanza tra P e K. E di conseguenza avrò che il segmento KQ misurerà C-X. Ora provo ad esprimere S1, S2 e il tempo totale di percorrenza in funzione dell'incognita X. Applicando il teorema di Pitagora, ottengo che S1 uguale la radice quadrata di A alla seconda più X alla seconda. E se 2 è uguale a radice di c meno x tutto alla seconda più b alla seconda. Scriviamo poi il tempo totale in funzione di x. Poiché k è compreso fra p e q, la variabile x può variare fra 0 e c. Perfetto. Prova adesso ad assegnare dei valori ad a, b e c e alle due velocità in modo da poter rappresentare la funzione tempo totale. Ad esempio posso porre a uguale a 5, b uguale a 6, c uguale a 13 v1 uguale a 10 e v2 uguale a 5, ottenendo il seguente grafico. L'ascissa del punto di minimo sta ad indicare il punto in cui il bagnino deve entrare in mare, mentre l'ordinata il minor tempo possibile. Tutto chiaro, ma qual è il collegamento con la legge di Snell? Se considero la derivata della funzione tempo totale e la uguaglio a 0, ottengo la seguente equazione. Se considero il triangolo rettangolo formato dai vertici bagnino P e K, ottengo che il coseno di alfa è uguale a pk fratto s1. Se considero invece il triangolo formato dei vertici bagnante k e q, ottengo che il coseno di beta è uguale a kq fratto s2. Facciamo poi la perpendicolare alla riva passante per k. Chiamo θ1 e θ2 gli angoli che si vengono a formare tra la perpendicolare e i segmenti del percorso. θ1 e θ2 sono gli angoli complementari rispettivamente di alfa e beta. Valgono quindi le due relazioni seguenti. Andando a sostituire nella funzione derivata, ottengo che seno di 1 fratto v1 meno seno di 2 fratto v2 è uguale a 0, da cui invertendo ricaviamo che il seno di 1 fratto il seno di 2 è uguale a v1 fratto v2, ossia la legge di Snell. Qui puoi trovare delle varianti del problema. Cliccando qui invece puoi testare il modello, variando le velocità, le posizioni iniziali e il percorso.